Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video. Sono Tony Gamer17. Ragazzi, oggi sono riuscito a risolvere questo errore dell'aggiornamento del Dairy perché non andava a causa di un errore di connessione. Andando sulle impostazioni di connessione, come potete vedere, un attimo che vi faccio vedere: Impostazione di rete e internet. Basta che andiamo sull'impostazione di rete avanzata della scheda di rete, più opzioni per la scheda di rete. E se troviamo questa scheda di rete così, andiamo su proprietà, facciamo su IPv4 e scriviamo 888, una cosa la utilizzo i seguenti di server DNS. Una volta fatto, cercate di uh, disabilitare la vostra rete di connessione e riavviare tutto il PC e anche, vabbè, anche Steam. Prima Steam e poi riavvete il PC. Una volta riavvete tutto, aprite e vedete se ha funzionato, perché... Apre aprendo 5-6 volte il Elden Ring non è andato, ma risolvendo con questo errore, facendo server DNS, eh, è andato, sì, è andato. Quindi io sto aggiornando il Elden Ring, speriamo che vada bene. Già è un primo passo questo che sta aggiornando. Perché nel gioco mi diceva: è uscito un nuovo aggiornamento. Quindi aggiorno il gioco, assicurati di avere la connessione collegata correttamente. E niente, io avevo la connessione collegata correttamente. Ma non c'era un aggiornamento qua. Eh. Okay, ci siamo, mancano più o meno 30 secondi e speriamo che il nostro Elden Ring è andato Perché veramente eh, dovevo fare un piccolo tutorial su come trovare alcune cose perché volevo tanto farlo Ci tenevo moltissimo eh, mi ritrovo con questo errore davanti eh. Ok, pochi secondi Ok, ci siamo, pochi secondi, vediamo, ok, è andato, è andato, è andato, vediamo un attimo. Andiamo, andiamo, From Software, che fate cagare, e faccio che così, però, sai, sono belli, dai, graficamente è tutto, dai, dai, dai, dai, dai. La From Software no! Aspettiamo Sta in manutenzione Vabbè ragazzi Allora il, Abbiamo aggiornato Elden Ring Ora sta in manutenzione cioè Adesso sta facendo una, Stanno facendo una loro verifica Quindi stanno in manutenzione Quindi aspettiamo Che ah, Finisca e possiamo ritornare a giocare. Quindi grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo nel prossimo tutorial. Ciao!